Grazie Presidente. Allora, la realizzazione di questo plesso scolastico di Castel di Leva eh, riguarda chiaramente il Dipartimento Simu, lavori pubblici. E abbiamo già io ho sentito gli uffici anche a seguito di segnalazione del consigliere Bordoni, che vabbè, ora non è presente in aula, e abbiamo appreso che in realtà in quell'area dove è previsto questo plesso scolastico non ci sono, stati, non ci sono lavori in corso. Eh, perché dopo l'assegnazione dell'affidamento dell dei lavori ad una ditta i lavori stessi si sono fermati per problemi eh, di eh, una condotta fognaria. Poi però eh, si parla appunto, mh, pensate, la determina dirigenziale che ha dato via al tutto è del 2007 quindi chiaramente eh, facendo poi un rapido calcolo forse i lavori saranno stati affidati eh, nel 2008 e comunque sono fermi. L'area ha solo una presenza di scavi, in più eh, si è mh, anche saputo che la ditta ha fatto una, un ricorso contro il comune di Roma e, e addirittura bisogna procedere ad una variante con un diverso bisogna anche quindi prevedere anche un diverso piano economico. Tutto questo lo dico perché è chiaro che non si può votare per quanto ci riguarda a cor leggero un ordine del giorno se prima non si viene a conoscenza esatta delle cose che stanno accadendo su quel quadrante e per quanto riguarda questa scuola di Castel di Leva. Tant'è vero che io eh, ho pensato, ne ho parlato anche in Commissione bilancio questa mattina, eh, dove appunto abbiamo parlato di questa realizzazione di questa scuola, di fare una commissione, in modo tale da invitare gli attori eh, del, eh, che riguardano questa vicenda, eh, quindi il SIMU con i tecnici. È chiaro che voteremo contro a quest'ordine del giorno, ma non perché siamo contrari alla realizzazione di questa scuola, ma perché vogliamo vederci chiaro e approfondire prima di portare atti concreti. Grazie. A lei,